Eh, saltiamo naturalmente tutti i, i convenevoli io sono felice di essere qui ma intendo soprattutto i convenevoli eh, sul fatto che il tema delle migrazioni è un tema gigantesco eccetera eccetera eccetera quindi quelli che ci scambieremo qui sono degli appunti eh, nessuna pretesa di eh, definire nei particolari questo, questo, questa questione gigantesca eh, io credo che il, il, il tema delle migrazioni sia diventato quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè questa specie di campo di battaglia dove si confrontano in gran parte, eh, soprattutto luoghi comuni, più che, più che reali eh, conoscenze e opinioni, eh, anche perché non si riesce a eliminare dal dibattito collettivo che io credo, quelle che io credo essere un paio di bugie fondamentali o comunque di errate convinzioni che inquinano un po', un po tutto, tutta la discussione. La prima bugia, secondo me, che bisognerebbe mettere da parte, è quella secondo cui è in corso una inedita, improvvisa, imprevedibile, catastrofica emergenza migratoria. Allora, io non credo che questo sia vero, l'ONU da più di 40 anni ci spiega, ci dice che da più di 40 anni un po' più del 3% della popolazione mondiale è migrante. Perché sempre un po' più del 3% in 40-50 anni? Perché ovviamente aumenta la popolazione mondiale, aumenta la quota di quelli che sono migranti, la percentuale resta più o meno eh, inalterata. Quello che semmai potremmo dire e che le rotte di queste migrazioni, che ripeto, sono molto più che pluridecennali, e che hanno già interessato praticamente ogni parte del mondo, l'Africa subsahariana, il confine tra l'America Latina e l'America del Nord, eh, i confini tra eh, l'Asia e, e, e la Russia, l'Oceano Indiano, eh, ecco, queste migrazioni che si sono già avute dappertutto, nei decenni scorsi forse quello che possiamo dire è che hanno finalmente interessato anche noi, sono arrivate finalmente eh, anche da noi. Ma anche questo non basta fare un'emergenza perché questo fenomeno era largamente prevedibile, anzi in un certo senso siamo stati fin troppo lungo graziati e per capirlo basta osservare quello che succede di fronte a noi perché noi di fronte, o più o meno di fronte, abbiamo un Medio Oriente che dal principio degli anni 70 ha vissuto un quasi tre decenni di boom demografico, e questo perché i primi anni 70, 1973, la guerra dello Yom Kippur eh, il, eh, e i paesi arabi che si erano schierati per la causa palestinese, puniscono, tra virgolette, i paesi occidentali che invece si erano schierati con Israele in due modi, e cioè tagliando la produzione di petrolio e aumentando i prezzi eh, del petrolio questo ovviamente anche se questi paesi sono posseduti più che amministrati dai loro governanti fa sì che un rivolo di ricchezza maggiore scenda anche alla base più ricchezza, un po' più di benessere, più figli e questa è una cosa che va avanti eh, per, eh, per tre decenni e fa sì che oggi in questa regione che a seconda di come la componiamo ma grosso modo ha eh, 400 e, e rotti milioni di abitanti, il, un po più del, il, intorno al 35%, quindi circa 120-130 milioni di persone siano eh, sotto i 30 anni. E poi c'è l'Africa, naturalmente, dove vive gran parte degli under 25 del mondo, che sono 1 miliardo e 200 milioni di persone. Sono tutti in Africa i cinque paesi del mondo con l'età media più bassa, che sono il Niger, dove l'età media è 15 anni, l'Uganda, 15,5 anni, il Mali, il Malawi e lo Zambia, dove l'età media è poco oltre i 16 anni. Nell'Africa, presa nel suo complesso, l'età media è 28 anni. In Italia l'età media è 45 anni, in Germania 46. Uh, nella UE... Il paese con il reddito pro capite più basso sta intorno ai 13.000 euro. In Malawi lo stesso dato è 160 dollari l'anno. In Medio Oriente più di metà dei paesi è nettamente, ma molto nettamente sotto lo sole dei 13.000 euro di prodotto pro capite. E in Africa, in 51 dei 53 paesi che la compongono, non se ne parla neanche, cioè siamo a livelli enormemente inferiori. In Niger la media è di 7,1 figli per famiglia, a Cipro 1, Cipro Europa. In queste condizioni che peraltro sono note da molto tempo, sono decenni che i demografi ci raccontano questa storia, eccetera, eccetera, parlare di emergenza in conclusione secondo me è del tutto eh, impossibile, inappropriato, fuorviante. E la seconda bugia contrapposta, cioè non contrapposta, ma che, che integra questa, questa, questa prima, è anche, bugia anche dettata da un certo, come dire, sincero entusiasmo per, per quello che si pensava sarebbero stati, e in parte sono anche stati gli effetti eh, della, positivi della globalizzazione, la seconda bugia è che i confini siano diventati un elemento trascurabile nella vita delle nazioni, quasi non avessero più importanza. Mentre invece lo Stato, qualunque Stato, e alle Nazioni Unite ne sono rappresentati 193, continua a essere una convenzione collettiva basata su tre elementi fondamentali. Un insieme di persone chiamato popolo, che per vivere su un determinato territorio, si dà un determinato governo. Se togliamo il popolo, cade ovviamente l'idea di governo condiviso, resta un pezzo di terra. Se togliamo il governo condiviso, resta un insieme di persone tenute insieme solo dall'eventuale legame territoriale. Ma se togliamo il territorio, magari abolendo i confini, appunto, resta un popolo nomade dal governo tutto da determinare. E' solo la coesistenza contemporanea di questi tre elementi, popolo, governo e territorio, che a loro volta esprimono le tre esigenze fondamentali di qualunque organizzazione statuale, e cioè produrre l'utile collettivo difendendo la società all'interno e all'esterno, e dicevo, è solo la coesistenza contemporanea di quei tre elementi a far nascere l'idea della sovranità popolare, a sua volta certificata dal concetto di cittadinanza. Il cittadino, attraverso proprio sovrano parere, manifesta il consenso affinché il governo scelto da tutti faccia gli interessi di tutti e protegga la nazione. Allora, lo scontro di queste due bugie, c'è cioè l'emergenza migratoria e confini, roba superata, estremizza le posizioni e genera a cascata tutta una serie di altri equivoci. Per cui, per alcuni, la realtà quotidiana delle migrazioni può essere affrontata sulla base del solo sentimento umanitario. Se avremo abbastanza cuore, i migranti saranno comunque accolti e integrati. Per altri, la difesa dei confini è la soluzione di tutti i problemi. Se saranno i confini abbastanza chiusi, i migranti spariranno. E via via, peggiorando le cose. Allora... Se la questione dei flussi migratori, al contrario, come penso io, non è un'emergenza ma al più una, virgolette naturalmente, malattia cronica che non può ignorare, che per essere affrontata e eventualmente curata non può ignorare la realtà delle nazioni e degli stati, la prima accortezza che secondo me dovremmo avere tutti, noi che in qualche modo ce ne occupiamo, ma dico quelli come me che se ne occupano a parole, poi ci sono quelli che se ne occupano sul serio, ecco la prima accortezza che dovremmo avere è quella di distinguere non tutte le migrazioni sono uguali, non tutti i paesi di destinazione sono uguali non è, non è un generone in cui tutto si tiene tutto, eh, e tutto appunto, è uguale il caso più indicativo e paradossale se, se vogliamo vedere è proprio quello dell'Italia che non sarebbe un paese di destinazione visto che la grande maggioranza dei migranti, da quello che sappiamo, che approdano sulle nostre coste, vorrebbero andare da un'altra parte. Ma che finisce di diventarlo, almeno in parte, paese di destinazione, perché non è il migrante, ma le contingenze politiche del momento, a scegliere dove invece il migrante andrà a finire o dove dovrà accontentarsi di restare per un tempo determinato o addirittura indeterminato. Oppure, Altro caso, pensiamo alla Germania che nel settembre del 2015 apre inaspettatamente le, pro, le porte ai profughi siriani, attirando così ulteriori altre folle lungo la cosiddetta rotta dei Balcani. Poi nel novembre, due mesi dopo, richiude le frontiere e scarica sui paesi vicini quelle stesse eh, folle che aveva contribuito eh, ad attirare facendo pensare ad un'apertura eh, generalizzata. Questo ha fatto nascere anche i muri in Europa. Tutti hanno criticato Orban quando ha costruito il muro tra Ungheria e Serbia, ma pochi hanno riflettuto su quale impatto avrebbe potuto avere su un paese di 9 milioni di abitanti come l'Ungheria un transito o addirittura un, uno stop di più di mila migranti. Quindi se è importante distinguere, proviamo a distinguere cominciando con le migrazioni. Intanto dovremmo eh, renderci conto, soprattutto perché siamo noi come Occidente anche dei grandi produttori di guerre e di conflitti, che ci sono migrazioni indotte, oscientemente agevolate perché usate come un'arma nella relazione tra le nazioni. Nel 2006 Gaddafi, durante un incontro dell'Unione Africana, disse Chiederemo all'Europa di pagare 10 miliardi di euro se vuole davvero firmare, fermare la migrazione verso il suo territorio. Gli europei che non vogliono accettare i migranti dovrebbero emigrare in America o pagare la Libia perché tenga chiusi i propri confini. Nel 2004, ricordiamocelo, l'Unione Europea aveva cancellato le sanzioni contro la Libia di Gheddafi, per tante ragioni, ma la ragione di fondo, quella, quella, quella vera della Realpolitik, era proprio questa. Cioè accontentare Gheddafi per fermare le migrazioni verso l'Europa. Nel 2005 la UE versa 2 miliardi a Gheddafi, per questo. Nel 2008 arriva il Trattato di Amicizia e Cooperazione tra Italia e Libia, con cui l'Italia si impegna, tra l'altro, a versare alla Libia 5 miliardi di euro a titolo di compensazione per il passato coloniale. E la stessa identica cosa è poi successa, più tardi, con Erdogan e con la Turchia. Erdogan prima ha molto contribuito a destabilizzare la Siria e l'Iraq, finanziando e armando i gruppi ribelli e le formazioni terroristiche eh, che operavano nei due paesi in funzione anti-Assad. E poi ha ricattato l'Europa, diciamo, in particolare la Germania, ma ha ricattato l'Europa con la minaccia dei profughi siriani e iracheni che lui stesso aveva contribuito a produrre, diciamo così, fino a farsi finanziare eh, con 6 miliardi di euro l'esternalizzazione, diciamo, del, del confine europeo. La pulizia etnica dei kosovari, operata da Slobodan Milosevic nel 1999, aveva anche, al di là delle questioni eh, proprie interne, aveva anche lo scopo di cercare il collasso, comunque la massima difficoltà, dei paesi dei paesi confinanti che sostenevano la, la, la, la guerra antiserba. Anti i quasi 500.000 profughi siriani che l'ISIS ha spinto verso il Libano avevano anche lo scopo di far crollare o mettere in crisi la complessa struttura eh, etnica e confessionale del Libano, che è un paese degli equilibri delicati e misteriosi e che comunque ha meno di 4 milioni e mezzo di abitanti e si tiene quasi 500 mila eh, profughi siriani. Ci sono più bambini siriani nelle scuole libanesi di bambini libanesi oggi. Lo stesso Lukashenko, l'autocrate della Bielorussia, nel 2002 e nel 2004 ha minacciato l'Unione Europea dicendo: Ah, io vi faccio arrivare un sacco di. Nel 2004 la direttamente la Polonia, che era appena entrata nell'Unione Europea, dicendo: Vi faccio arrivare un sacco di profughi. Eh, se voi non fate questo, quello, quell'altro, per fortuna la Bielorussia non ha un, un potere come dire, ricattatorio molto forte, l'Unione Europea spese un miliardo per rafforzare le, le frontiere e la cosa si, eh, si chiuse lì. Ci sono altri casi, altri casi che noi dovremmo analizzare secondo me con un po' più di, di, di lungimiranza. Per esempio il caso dell'Eritrea. Nel, Nel 2018 i soli eritrei hanno costituito il 16% di tutti i migranti approdati in Italia, ovvero la seconda nazionalità dopo i tunisini che erano al 19%. E ci sono pochi dubbi che la Tunisia sia più vicina all'Italia dell'Eritrea. Secondo stime affidabili, che sono quelle di Human Rights Watch, anche se sono un filo datate, più di 4.000 eritrei scappano dal proprio paese ogni mese, e ormai almeno mezzo milione di eritrei avrebbe lasciato il paese. Allora, gli, gli abitanti dell'Eritrea nel complesso sono 6,5 milioni. L'Eritrea viene normalmente descritta come una specie di campo di concentramento a cielo aperto, Servizio militare perenne, dittatura, tutto quello che, che abbiamo sentito dire dell'Eritrea. Ma allora c'era un intervento o era un colpo di tosse? Mi sono perso. Vabbè. Allora, secondo voi è possibile che un, da un regime dittatoriale, da un paese descritto come un lager a cielo aperto, se ne vada mezzo milione di persone su 6,5 milioni senza che le autorità lo sappiano o in qualche modo tollerino? per non dire favoriscano, io credo sia assolutamente impossibile. Tra l'altro l'Eritrea è un paese che prende anche degli aiuti dall'Unione Europea, in due programmi, che sono lo European Development Fund e il Cartoon Process. Quindi, non facciamo delle, delle, delle migrazioni un grande minestrone dove tutto tutto uguale, tutto, tutto si somiglia. Di esempi come quelli che abbiamo fatto, ce ne sono tanti, questi sono i più recenti, anche i Valceros cubani a suo tempo avevano delle implicazioni. Allora, in questi casi noi che cosa dovremmo far prevalere? Il dato politico, sapendo che dietro queste, questi fenomeni ci sono dei calcoli, delle strategie, oppure il dato umanitario. In realtà, siccome quest questa scelta è impossibile da fare in, in questi termini, che sono peraltro quelli in cui tutto questo tema viene presentato, quello che succede e che prevale di volta in volta è il dato utilitaristico, quello che più ci conviene. Alla Germania non a un certo punto non interessava più accogliere, e quindi le è andato benissimo che i profughi siriani, che per due mesi ha detto che voleva accogliere, perché c'era un'emergenza straordinaria, a settembre li, do, li voleva accogliere perché, per una questione umanitaria, a novembre le andava benissimo che stessero nei campi profughi allestiti da Erdogan in Turchia. Perché erano cambiate le condizioni politiche interne alla Germania e quindi... <coughs> All'Italia a un certo punto non andava più bene che arrivassero i profughi dalla Libia e le è andato bene che questi stessi profughi restassero nei campi spesso descritti come dei lager della, della, della Libia. Ai Kosovari è andata molto meglio, è andata talmente bene che non solo c'è stato uno sforzo umanitario per assisterli nell'emergenza ma gli è stato fatto addirittura uno Stato inventato da zero. Un'altra distinzione su cui dovremmo esercitarci con un po' più, secondo me, di acume, è quella de, tra migranti economici e profughi bisognosi di protezione umanitaria. Quello che dicono i governi è i profughi sì, i migranti economici no, in generale. No? Ripeto, qui stiamo, ci stiamo dando degli appunti, eh, del... Ed è questa una questione molto vecchia, molto più vecchia di questa presunta fagiulla emergenza eh, migratoria di cui si è parlato solo negli ultimi anni. Nel 2005 Francia e Olanda bocciarono il progetto di costituzione euro europea sulla base del timore del cosiddetto idraulico polacco perché si aveva paura che approvando quella Costituzione poi saremmo stati invasi da appunto, eh, lavoratori polacchi, quali poi poco tempo dopo hanno scoperto che si stava molto meglio a casa propria e anzi a noi piacerebbe andare adesso a lavorare in Polonia, ma, ma non ci voglio. E anche qua, quindi tema è vecchio, anche qua cerchiamo di superare qualche luogo comune. Se siamo convinti che la maggior parte di coloro che ambiscono a raggiungere l'Europa siano profughi, nel senso tecnico del termine, siamo in errore. Sia in Italia, sia nell'Europa nel suo complesso, la percentuale di domande di asilo o di protezione umanitaria che vengono respinte eccede abbastanza largamente il 60%. E se guardiamo alle nazionalità di coloro che sono sbarcati in Italia nell'ultimo anno, secondo almeno i dati del Ministero degli Interni, vediamo che il 24% è fatto di tunisini, il 15% di algerini, il 12% di iracheni, l'11% di bangladesi, ho scoperto che si dice così, spero che sia giusto, ho guardato su internet, il 7% di guineani, il 7% di senegalesi e poi ci sono altre eh, nazionalità con dati ancora minori. Allora, se noi guardiamo, studiamo questa lista, escludiamo gli iracheni, il 65% di coloro che sono sbarcati non proviene da paesi in guerra. Ci sono anzi paesi di questa lista, come il Senegal, che nel 2017 ha avuto un incremento del PIL del 7% o come la Guinea che addirittura, a dispetto di Ebola, che è stata una tragedia colossale, ha avuto un incremento del PIL dell'8%. Sono paesi che crescono. Quindi questa curiosa idea accuratamente coltivata da molti media, che prende per profugo chiunque arrivi su un barcone, è un'altra un delle tante idee che producono fraintendimenti. E questo è un fraintendimento che vale persino quando chi arriva, arriva davvero da un paese in guerra. E io vi cito un caso di cui ho un'esperienza diretta, che è quello della Siria e dell'Iraq. Nemmeno i siriani, nemmeno gli iracheni che arrivano, sono necessariamente dei profughi bisognosi di protezione umanitaria. E questo perché... Adesso non, non voglio dirvi io, voglio usare le parole di, di, di testimoni più illustri di me, e sono testimonianze che ho, ho raccolto per un libro che uscirà a fine mese appunto su, su Siria e Iraq. Per esempio quella di sua Beatitudine Luis I Sacco, che è il patriarca della chiesa caldea cattolica dell'Iraq, che dice, quelli che partono sono i più ricchi e i più istruiti. A Baghdad ormai non restano che le famiglie povere e Monsignor George Abu Hazen, che è l'amministratore apostolico di Aleppo in Siria, mi ha raccontato, potrei citare quasi esattamente le stesse parole, perché dalla Siria lui dice: Sono partiti i benestanti, quelli con delle forti competenze professionali. Difatti, il problema della Siria adesso è che non ci sono più ingegneri, avvocati, tecnici qualificati, eccetera, eccetera, eccetera. In buona sostanza, anche dai paesi travolti dalla guerra arrivano qui i benestanti, i più garantiti, quelli con maggiori contatti. I poveri restano là, non possono scappare. E quindi anche qua la distinzione migranti economici, bisognosi, dove si pone? Esattamente. E se vogliamo andare avanti, anche per riprendere il discorso precedente è possibile che ci sia anche un uso politico della protezione umanitaria. Perché se voi andate a vedere i dati, purtroppo mi sono scordato di portarveli, però se voi notate, andate a leggere i dati ufficiali, la protezione umanitaria nelle sue diverse forme è concessa con grande larghezza, per esempio, ai siriani. E i tempi di attesa di un siriano, rispetto alla sua richiesta di protezione umanitaria, sono molto più brevi di quelli eh, per, relativi ad altre nazionalità. Per esempio agli afghani. Non c'è paragone, Mi, credo che la percentuale di accoglimento di, di richieste di protezione umanitaria in Europa per i siriani sia intorno al 40%, e per gli afghani al 20%. Ma noi siamo sicuri che gli afghani abbiano metà del bisogno di protezione umanitaria dei siriani. In base a che cosa? O gli iracheni? Idem. La nostra percezione del problema, a questo proposito, secondo me è schiacciata sulle immagini televisive, sulle carrette del mare, sull'enfatizzazione dello sbarco, come gesto di estrema disperazione, cosa che spesso non è, o è solo parzialmente. La vera disperazione, se guardiamo le rotte delle migrazioni, è altrove, e ce lo dicono i dati, ce lo dicono quelli che operano sul campo. Sì, questa concentrazione sul Mediterraneo risponde più ad esigenze politiche nostre, italiane ed europee, che non alla realtà dei fatti. Perché la realtà dei fatti è che è quella che ci racconta, per esempio, Richard Danzinger, che è il direttore per l'Africa orientale e centrale dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, e che ci dice che muoiono molti più migranti nei deserti africani che tra le onde del Mediterraneo. Questo anche prima, non solo adesso che il flusso si è ridotto così drasticamente. E la quantità è circa il doppio. Ogni migrante che muore nel Mediterraneo ne ha alle spalle due che sono già morti nel deserto. E non è che occorra essere dei, dei geni o dei, o dei santi per capirlo. Da Agadez, che è il centro del Niger, che è considerato uno dei maggiori hub di distribuzione dei migranti africani, a Tripoli, in Libia, ci sono 3.300 chilometri. Per arrivare ad Agadez dal Ghana ci sono altri 2000 chilometri, dal Camerun 2200, dal Senegal 3700, dall'Eritrea alla Libia sono più di 5000 chilometri. Quindi, e sappiamo che queste migliaia di chilometri sono fatti sotto il controllo di predoni, trafficanti di esseri umani, in condizioni durissime, eccetera, eccetera, eccetera. Giuseppe Loprete che è il capo della missione dell'organizzazione eh, internazionale delle migrazioni in Niger, nel luglio del 2018 ha rilasciato questa dichiarazione. L'Algeria ha lasciato più di 13.000 migranti nel deserto, li ha abbandonati nel deserto del Niger e del Mali, dando loro la scelta se morire sul posto o di fatto morire camminando. Queste sono le cifre. E tutto questo quando si parla di politica e di distinzioni, eccetera, eccetera. Tutto questo non è nascosto lì, perché avviene sotto gli occhi dei paesi occidentali che hanno riempito quel, quell'area dell'Africa di missioni militari. E quindi hanno occhi e orecchie sul posto. Gli Stati Uniti hanno basi militari a Djibouti, in Etiopia, nel Niger, proprio ad Agadez, in Camerun, e hanno svolto esercitazioni militari in Marocco, Guinea, Ghana e Camerun di nuovo il 17% delle forze speciali americane è distanza in Africa c'è cioè una forza navale americana che incrocia regolarmente a largo delle coste africane in funzione diciamo antipirateria e poi per tutto il resto la Francia ha missioni militari permanenti in Senegal, Gabon, Costa d'Avorio e basi in Niger, Chad, Djibouti e Centrafrica i francesi sono intervenuti come sappiamo militarmente eh, nell'Africa subsahariana molte volte e operano d'intesa con le forze americane e nell'area di Chad, Niger, Camerun, Nigeria, eccetera, eccetera, anche in coordinamento con il Regno Unito. La Germania è presente in Mali, Sudan e Sud Sudan, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che avviene nel deserto è misterioso per noi, ma non per i nostri governi e per i nostri, i nostri paesi. Allora, se noi dobbiamo eh, cominciare a distinguere anche tra le migrazioni e renderci conto che ci sono dei processi politici anche dietro queste, questi fenomeni, non dobbiamo però arrivare alla conclusione che tirano molti. Eh, cioè, perché un cittadino del Senegal non dovrebbe volere migrare e andare in un altro posto, anche se il suo paese è un, dragone, un piccolo dragone del, eh, dell'Africa? Il desiderio di una persona, abbiamo detto Senegal per fare un esempio, di spostarsi è un delitto di per sé? E questo è ovviamente no. La risposta è ovviamente no. Anche se questo semplice concetto sembra ormai quasi proibitivo per gli europei, no? noi italiani e anche gli altri. Sembra che chiunque voglia venire da noi compia una specie di di infamia. E questo perché secondo me l'Europa ha perso eh, la dimensione della realtà e per recuperare un senso della realtà bisogna che l'Europa e naturalmente che l'Italia prendano coscienza di trovarsi perfettamente all'incrocio tra due condizioni che sono poi la causa vera dei, dei pro, di tanti problemi compresi quelli legati all'interpretazione dei flussi migratori. In altre parole, secondo me, perlomeno l'Europa non è stata mai così potente o ricca, diciamo, e così decadente insieme. Nei secoli passati è stata decadente e non potente. Per esempio la lunga fase dopo la caduta dell'impero romano, non a caso anche quella segnata da grandi spostamenti di popolazione. E nei secoli passati è stata anche a lungo potente e non decadente. Oggi invece siamo, se vogliamo, potenti e decadenti insieme. Basta pensare, per esempio, che il 70% della ricchezza mondiale è concentrato in Europa e negli Stati Uniti, e solo l'1% in Africa. Che l'Europa è tuttora responsabile, felicemente responsabile, del 20% delle transazioni commerciali mondiali. Ma mi pare sia anche un... colpa di noi pensionati, forse, anche assolutamente poco conscia del fatto che nel mondo sette persone su dieci vivono in luoghi in cui le disuguaglianze sociali negli ultimi trent'anni sono aumentate, non diminuite, compresa l'Italia peraltro, compresa l'Italia, dove il 10% della popolazione controlla circa il 30% della ricchezza nazionale. Poco conscia che tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più povero dell'umanità è aumentato di 65 dollari pro capite, alla velocità di circa 3 dollari l'anno. Mentre il reddito dell'11% della popolazione mondiale più ricco è cresciuto di 11.800 dollari, cioè 182 volte tanto la crescita del, del, del più povero, che nel biennio 2015-2016 le dieci più grandi multinazionali del mondo hanno realizzato profitti superiori a quanto si trova nelle casse di 180 paesi. Sono fatti che basterebbero da soli a cambiare le carte geografiche del mondo e a far spostare la gente. E io credo che a parte questo, soprattutto l'Europa ormai sia preda senza riuscire a uscire dall'inerzia, senza riuscire a prendere un qualche iniziativa, un qualche provvedimento di quella che possiamo chiamare la sindrome giapponese. Il Giappone è il paese più vecchio del mondo, il 40% della sua popolazione è over 65% le scuole elementari in Giappone chiudono perché eh, meno del 10, i bambini in età scuola elementare sono ormai meno del 10% della popolazione, e le scuole vengono trasformate, non a caso, in ospizi. L'Europa, che nel 1950 contava per il 22% della popolazione mondiale, nel 2050 conterà per il 7%. In Germania, che è il paese più vecchio d'Europa, abbiamo detto, credo, prima, l'età media, 46 anni, è dal 1972 che il numero dei morti supera quello dei nati. Tutti gli studi demografici più accreditati, più credibili, prevedono per l'Europa un consistente calo della popolazione nei prossimi decenni, per l'Italia, proseguendo così, una contrazione... Una discesa a 51 milioni di abitanti rispetto ai 60 milioni e più attuali entro la metà del secolo. L'Italia nel 2018 ha battuto un nuovo record, mai così poche nascite dal 1861, l'anno dell'unità d'Italia. Se a metà anni 60 avevamo raggiunto il massimo, il record in questo senso, con un milione di nati l'anno... Dal 2015 siamo sotto quota 500.000 e l'anno scorso appunto siamo scesi sotto quota 450.000. Questo che cosa vuol dire? Pensiamo ai dati di prima, alla concentrazione della popolazione, in, in, abbiamo detto Medio Oriente e Africa, all'ineguale distribuzione della ricchezza. Questo che cosa significa invece questi dati per l'Europa? Che in Europa c'è un sacco di posto. C'è un sacco di posto. E quindi non dovremmo stupirci, e tantomeno parlare di emergenza, se in queste condizioni l'Europa, con tanta ricchezza e tanto spazio insieme, attrae persone da fuori. Anche perché, tra l'altro, questa situazione... Eh, noi non dovremmo pensare a due fenomeni distinti quando pensiamo alle migrazioni per esempio dei nostri giovani e all'immigrazione di tanti giovani da fuori, perché è lo stesso fenomeno, cioè se si apre tanto spazio e la ricchezza si concentra è chiaro che la gente va dove c'è lo spazio e dove c'è la ricchezza, che poi siano gli italiani che vanno a cercare lavoro da un'altra parte perché là c'è spazio e ricchezza o che siano i senegalesi, che vengono in Europa, perché qui c'è spazio di ricchezza, il principio è esattamente lo stesso, il che tra l'altro all'interno dell'Europa genera poi degli squilibri, degli squilibri notevoli, non a caso la Brexit, non a caso questo fenomeno di disgregazione dell'Europa, perché gli squilibri ovviamente mettono a repentaglio l'equilibrio. È chiaro che le energie umane migliori si spostano verso i poli economici e sociali più vivaci. Questo che succeda dentro l'Europa, o succeda da fuori verso l'Europa, non c'è alcuna sostanziale differenza. Però, anche qua, stiamo attenti ai meccanismi di autoconsolatori, ai meccanismi facilmente autoconsolatori. Perché c'è anche la tendenza ad attribuire una specie di ruolo salvifico all'immigrazione e agli immigrati faranno i figli che noi non facciamo più pagheranno le tasse pagheranno lavorando le pensioni a noi che abbiamo scelacquato in passato non è così non scarichiamo su altri le nostre colpe e le nostre responsabilità l'Italia ha il tasso di natalità più basso del mondo 1,35 figli per donna quindi belli lontani dal tasso di sostituzione della popolazione ma se noi ci pensiamo che saranno gli immigrati a fare i figli che non facciamo noi ci sbagliamo perché i dati dell'associazione dei medici di origine straniera in italia ci dicono che le donne immigrate, che peraltro anche così negli ultimi anni hanno contribuito per circa 15-20% delle nuove nascite, sono da un decennio circa sotto il tasso di riproduzione di 2,1 figli per donna. Perché non fanno mica i miracoli? Se è complicato e è difficile sposarsi, mettere su casa, fare figli, lavorare, eccetera, eccetera, per noi italiani in Italia non si vede perché dovrebbe essere facile per loro e lo stesso vale per gli altri argomenti per esempio per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro in Italia il tasso di occupazione di, di popolazione occupata è intorno al 60% il che vuol dire tra l'altro belli belli 10% sotto la media europea e 20% sotto la media dei paesi del nord Europa e allora su questo tema io leggo, però no, questo non è roba mia, avrei potuto rielaborarlo ma mi sembra scritto benissimo così e non vedevo per, per quale ragione. Questo è un articolo comparso nel dicembre dell'anno scorso sul Sole 24 Ore, un articolo di Luigi Bonatti, che parlando appunto degli immigrati, e questi, noi abbiamo questa bassa occupazione nazionale ma abbiamo 2,5 milioni di immigrati occupati in Italia. Allora Bonatti ragiona e dice che la stragrande maggioranza di questi 2,5 milioni di immigrati occupati svolge attività a basso o bassissimo valore aggiunto e quindi molte famiglie straniere regolarmente residenti sono famiglie povere, il 30% è addirittura in povertà assoluta. Ciò avrà due prevedibili conseguenze. La prima è che ora gli stranieri, essendo entrati in Italia di recente, sono più giovani degli italiani e bilanciano il fatto di pagare in media meno tasse e contributi previdenziali con il fatto di usufruire meno degli italiani, di pre, italiani ovviamente di nascita, non, qui non si parla di cittadinanza, ma, di prestazioni previdenziali e sanitarie, cosa che però cambierà perché neanche gli immigrati hanno il segreto dell'eterna giovinezza. Ci sarà inoltre bisogno di misure assistenziali per contrastare l'alta incidenza della povertà tra gli stranieri immigrati. Ciò crea dubbi sui benefici che, secondo alcuni, gli immigrati apporterebbero alla sostenibilità della finanza pubblica. I contributi, le pensioni, eccetera. La seconda, continua Bonatti, è che in un Paese a bassa mobilità sociale intergenerazionale come l'Italia... Molti immigrati di seconda generazione rischiano di restare segregati in attività precarie e di pura sussistenza. Gran parte dell'aumento netto dell'occupazione è stato dovuto negli ultimi 25 anni ad immigrati impegnati in occupazioni a bassa qualifica, contribuendo al restagno della produttività aggregata riscontrato nel periodo. Non sembra cioè essersi materializzato con l'effetto positivo su produttività e pil pro capite, che gli immigrati non qualificati hanno avuto in altre economie, consentendo ai, lui li chiama nativi, cioè ai francesi nati in Francia, eccetera, eccetera, di spostarsi verso attività a più alto valore aggiunto. Tale beneficio in termini di PIL pro capite viene pressoché vanificato se, come in Italia, ci sono molti lavoratori nativi che non sono occupati e necessitano di sussidi. Vedi gli 80 euro, vedi il reddito di cittadinanza. Un'abbondante offerta di immigrati a basso salario può contribuire ad ancorare l'economia italiana su una traiettoria in cui la composizione del prodotto è sbilanciata verso beni e servizi a bassa tecnologia ed è alta l'incidenza di modalità produttive ad uso intensivo di lavoro non qualificato. Non è eh, fa, eh, far venire delle persone per spedirle a raccogliere i pomodori in condizioni di semischiavitù che farà bene né agli immigrati né al paese. Quindi, e vado a concludere, sul tema delle migrazioni secondo me bisogna farla finita con le illusioni, prima di tutto, il primo provvedimento sarebbe farla finita con le illusioni e luoghi comuni. Nessuno verrà da fuori a salvare la nostra civiltà stanca e sterile e noi non siamo in grado di salvare tutti. Pensare di tenere tutti alla larga è impossibile e è autolesionistico. Queste sono cose che dovremmo dirci, secondo me, con molta chiarezza. È ora di usare la testa e di fare politica. Io credo che il vero grande problema nostro sta nella difficoltà crescente che incontriamo nel rispondere alla domanda chi siamo, che cosa significa oggi essere italiani, che cosa significa essere europei oggi. Cos'è un europeo oggi? Chi è? Cosa pensa? Cosa vuole? L'Europa oggi manca di fisionomia e mancando di fisionomia non può compiere l'unica operazione che darebbe un po' di senso al tutto, riconoscersi e riconoscere, riconoscersi nella propria realtà, nei propri problemi e riconoscere gli altri nella loro realtà e nei loro problemi. Perché solo le persone che si riconoscono sono in grado realmente di scegliersi. E il futuro, sia per noi europei, sia per chi vuole vivere e lavorare con noi, tra noi, insieme con noi, sta nel compiere una scelta. Non nel scappare da qualcosa o nell'accettare qualcuno obtorto collo. Quindi io credo Dobbiamo riaprire vie legali di immigrazione nei nostri paesi e sono molto, molto, come dire, scandalizzato eh, che eh, con tutte le parole che si sono fatte eh, la sinistra abbia governato per anni senza pensare almeno di modificare radicalmente una legge come la Bossifini che è una legge totalmente assurda, non si può chiedere a una persona che sta in un altro continente di trovarsi un posto di lavoro qui prima di venire, è un... sarebbe più onesto dire no... non vogliamo nessuno, sarebbe molto più onesto. E dobbiamo riaprire queste vie legali di immigrazione perché noi abbiamo bisogno di gente e tanta gente ha bisogno di noi. Questa cosa, il fatto di avere noi bisogno e loro bisogno, non è di per sé la soluzione, anche riconoscere questo, non è di per sé la soluzione, perché questi bisogni devono incrociarsi e per potersi incrociare in maniera positiva per tutti devono essere disciplinati. Noi viviamo in una società che sta sperimentando i negozi senza commessi e le automobili che si guidano da sole, è lì che stiamo andando più o meno lentamente, ma è lì che stiamo andando. E quindi, ripeto, non ha alcun senso continuare a, virgolette, importare, e poi magari anche senza virgolette, perché forse veramente c'è anche un'idea di importazione, importare persone che andranno a spezzarsi la schiena nei campi. Abbiamo bisogno di persone qualificate, se davvero vogliamo parlare di accoglienza e integrazione. E se vogliamo che queste parole non restino oh, un pio desiderio o oh, delle nobili intenzioni vuote. E abbiamo bisogno di incidere nei paesi di partenza con interventi molto più consistenti di quelli attuali, con piani organici per lo sviluppo non solo economico e sarebbe anche il caso di piantarla lì con, con un po' di quell'economia di rapina nei confronti delle, delle risorse naturali per esempio dell'Africa a cui si dedicano anche paesi che predicano molto bene, razzolano molto male, tipo la Francia e compagnia bella. Ma questo sviluppo anche, dovremmo favorirlo anche dal punto di vista scientifico e culturale, lavorando sulle scuole. Ma è possibile che lo sforzo per il miglioramento debba essere lasciato ai missionari, che debbano essere loro a costruire le scuole dove manca. E abbiamo bisogno anche di riformulare i tratti fondamentali della nostra vita economica e sociale che nelle attuali condizioni, quelle che ho cercato di descrivere prima, diventano sempre più difficili da sostenere. Il demografo tedesco Erwig Birg ha calcolato che la Germania, per fermare il declino demografico e mantenere costante la propria popolazione, dovrebbe importare entro il 2050 17 milioni di immigrati. Se invece volesse mantenere costante la popolazione attiva, cioè quelli che lavorano, ne dovrebbe importare 24 milioni. Se crediamo che il nostro futuro sia questo, tanti auguri a tutti. Grazie. Bene, eh, ringrazio molto Fulvio Scaglione per la sua relazione e lascio lo, lo spazio alle domande. Eh, venite qua avanti così vi passo il microfono. Avendo fatto per vent'anni il sindacalista degli inquilini nelle case Haller di Milano e Provincia ho vissuto eh, il crescente disagio che dagli anni Ottanta in avanti ha cominciato a serpeggiare nelle classi subalterne che vivono nelle periferie. Questa cosa qua mi ha prodotto Inizialmente l'idea che eh, tutta questa gente qua eh, sbagliasse l'approccio a vedere i, proce cioè, i processi migratori. No? Eh, devo dire che dopo 20 anni eh, mi sono un po' ricreduto sull'idea eh, sull che, eh, questi processi migratori, senza una eh, gestione eh, intelligente, controllata, eh, stavano producendo un disastro, un disastro sociale e politico. La, eh, la sinistra di cui io faccio parte ha eh, commesso davvero un grande disastro. E, lo, e, continua, e continua su quella strada eh, per cui io eh, penso che eh, ho colto con grande attenzione sia la relazione della compagna sia di Scaglione io eh, ovviamente ho una mia idea ormai su questa, su questa situazione qua concordo sul fatto che eh, non si possa che, che, che il problema è talmente complesso e va visto in termini di complessità eh, e per cui bisognerà proprio eh, trovare secondo me una nuova generazione che si ponga i problemi non come se le posta la mia di generazione e, però c'è un, un fatto qui c'è un convitato di pietra o meglio due il primo è la mancanza dello Stato la sconfitta degli Stati cioè l'idea che lo Stato non esista più cioè il paradigma economico che ha prodotto la distruzione degli Stati al eh, ruolo di meri enti locali eh, mi sembra che eh, sia, sia una cosa da, da, da, da mettere in discussione eh, il più presto possibile la seconda è il paradigma economico se non cambiano le coordinate economiche su cui tutta questa vicenda si, si, si, si opera, secondo me il, il disastro sarà ancora peggiore di quello che abbiamo sotto gli occhi. Eh, solo una cosa, eh, mi ero dimenticato di ripeterlo, chiederei se invece di essere un po' cioè, domanda e... Intanto ringrazio Fulvio Scaloni, gli faccio che gli auguri perché eh, il problema è che questi, questi argomenti qui sono estremamente complicati, complessi facciamo per non essere pessimisti e siamo in un'epoca di, di semplificazione dove i messaggi devono essere semplificati e su questi argomenti la semplificazione semplicemente non è praticabile e allora passare questo tipo di, di dati, di informazioni, eh, maturarli, farli capire è complicato eh, un paio di osservazioni erano queste qua che volevo fare poi faccio una domanda specifica su un pezzettino piccolo che però non ho capito bene eh, dalla relazione eh, l'entità statuale è vero che esiste è vero che è una, un paradigma dal quale non si può prescindere ma i problemi che è chiamata a risolvere l'entità statuale non sono più nella sua portata eh, facevi l'esempio di queste grandi migrazioni attraverso i deserti che attraversano tanti paesi ora l'entità statuale Italia ma anche Germania mh, non ha capacità di intervento su quel singolo su, su, quel, su quello scenario mi spiego eh, io non credo che ce l'abbia e contestualmente viviamo in un'epoca nei quali le organizzazioni sovranazionali ONU, WTO eccetera, EU Unione Europea, sono costantemente delegittimate costantemente abbandonate no? quindi ci troviamo di fronte a problemi globali in assenza di una governance globale e quindi auguri ai figli maschi perché certo alcuni paesi le cose lo fanno perché nonostante quello che si è detto il Giappone è il paese più anziano del mondo leggevo Pizziche bocconi, perché quello che esce dal Giappone è sempre ipermediato, comunque leggevo che sta facendo una campagna di acquisizione di forza lavoro per 360.000 eh, persone. Cosa fa il Giappone? Prende i singoli paesi, 11 paesi del sud-est sud asiatico, gli manda attraverso ambasciata, presumo, l'input, vuole curriculum, presumo, per portare 4.000 La Germania sta facendo, sta facendo la stessa cosa, non ho capito come. Però leggo di una campagna di acquisizione di 600.000 eccetera nei prossimi 3 4 anni. Noi che siamo un po' coglioni, diciamo a livello bilaterale, forse con le ex colonie, Corno d'Africa, potremmo fare delle politiche bilaterali. Ma attualmente siamo in presenza di un governo che fare politiche è un po' estera, non ne parliamo. Ecco, questi qui sono, secondo me, gli snodi su cui si incarta un po' il discorso. E invece la domanda specifica era sul, sull'Eritrea, quello che dicevi, non ho capito bene, eh, cioè da quello che arriva qui, sembra che lì se ne scappino i giovani per scampare al servizio militare coatto eterno, diciamo così. Francamente non credo che ci sia una connivenza da parte del, della dittatura eritrea, perché ci, cioè, si fa scappare i suoi militari giovani, cioè... E non sta nemmeno ricattando l'Europa al momento quindi non riesco a capire, non a capire questo, questo snodo qua, grazie Dunque, parto dalla coda la questione dell'Eritrea quello che mi insospettisce è che in un paese che viene descritto appunto come gestito da un regime poliziesco carcerario addirittura possa scappare mezzo milione di persone su una popolazione di 6 milioni e mezzo di, di, di abitanti questo non è un un rivolo, eccetera, eccetera. Sono tantissimi. Io non so calcolare al volo fatto il liceo classico, la proporzione, quanto sia mezzo milione su sei milioni e mezzo, però è un bel, è un bel po'. Quindi mi domando se questo non serva a, a, a un regime autoritario per sfogare no? eh, pro, problemi interni, problemi di povertà, problemi di contestazione, di, di eventuali instabilità, eccetera. Me lo domando, eh. io non, non sono... Quanto al resto io credo che eh, sulla questione di questi, di questi sono d'accordo che eh, ovviamente il singolo paese, soprattutto un paese piccolo come relativamente piccolo come l'Italia, eh, ha poche possibilità di, quindi credo che quelle che servono siano degli interventi collettivi. Il problema è che eh, io personalmente credo nella funzione positiva degli interessi, degli interessi materiali e purtroppo noi viviamo in un, in un mondo, in una fase di storia in cui gli interessi vanno altrove. Perché c'è un'economista di Harvard che si chiama Linda Baines che ha preso il... Conti fatti dal centro ricerca del congresso sul costo delle guerre per, per i soli Stati Uniti, delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Il congresso aveva calcolato in mi pare 1500 miliardi di dollari il costo di queste guerre. Questa economista di Harvard si è messa lì, ha spulciato i conti, li ha rifatti inserendo delle voci che erano state trascurate eccetera eccetera ed è arrivata alla somma di una somma, secondo lei, compresa tra i 4.000 e i 6.000 miliardi di dollari. Evidentemente le amministrazioni americane hanno ritenuto che fosse più nei loro interessi eh, fare, condurre queste guerre che non usare gli stessi soldi per intervenire, per esempio, per la, la promozione sociale ed economica di determinate regioni dell'Africa. Appunto voglio dire eh, eh, pensate che per tenere ho scoperto uh, occupandomi di queste cose che per tenere un marine in Afghanistan per un anno anche se sta fermo nella base non spara mai un colpo non fa mai niente si spendono 4 milioni di dollari quindi con 4 milioni di dollari delle cosette ne fai eh. in tanti paesi con 4 milioni di dollari fai tante cosette se, io credo che sarebbe nel nostro, per esempio, nell'interesse europeo, investire in questo senso. No? Quando sento parlare per dire che bisogna fare un esercito europeo, o quando sento dire che dobbiamo spendere di più per finanziare la Nato che ci protegge, e non sono ancora riuscito a farmi dire da che cosa, eh, allora io capisco che gli interessi vanno altrove. E che su questo problema non c'è la volontà di investire, perché bisogna investire, non è che basta eh, le 4, i 35 euro e queste, queste robette qua, no? Allora la volontà di investire per risolvere questo problema non c'è, è per questo che il problema non si risolve, perché non è, un è un problema grosso, è un problema anche drammatico, epocale, ma non è un, pro un problema che non possa essere non dico risolto, ma affrontato è che gli interessi vanno da un'altra parte molto, molto, eh, molto semplicemente no, no, il consenso pubblico va da un'altra parte se l'informazione è quella che ci godiamo quotidianamente la riorientare costa, costa sicuramente meno orientare i giornali costa meno che che orientare l'immigrazione sì, probabilmente ehm... Cioè, io mi chiederei anche quanto il consenso sia informato no? nel senso che e, riconosco tra l'altro l'osservazione rispetto alla quale gli interessi vanno altrove e per questo mi chiedo quanto, quanto non sia attuale eh, fare una discussione che eh, o alimentarla promuoverla eh, che più che essere orientata quasi esclusivamente sul contingente eh, provi a mh, a rielaborare appunto uh, quei concetti cardine dello stato, dello stato moderno perché al di là del fatto che uh, si possa decidere di utilizzare, preferire eh, strumenti legislativi piuttosto che altri, nel senso che in Italia esisteva il decreto flussi per consentire un accesso regolare agli extracomunitari e, e, e non esiste più quello strumento. Um, L'assenza dello Stato è più una percezione, nel senso che io credo che l'interrogativo sia più sulla dimensione pubblica, su ciò che è nostro interesse, probabilmente non di tutti, nel senso che poi, poi gli schieramenti politici e le, le ideologie esistono, ehm, capire eh, che cosa... Nello Stato riteniamo sia l'interesse pubblico quello che deve essere tutelato perché ehm, io altrimenti cioè, vedo una serie di difficoltà eh, delle istituzioni date di orientare l'interesse privato perché, ehm, altrimenti, perché vendiamo armi allo Yemen che è in guerra da quattro anni, nessuno ne parla ed è una delle crisi umanitarie più, più grandi che, che ci troviamo ad affrontare come cittadini globali. Evidentemente c'è la necessità di ridefinire che cos'è interesse pubblico e che cosa in questi termini Produce o può, può produrre l'esistenza dello Stato perché eh, secondo me appunto l'assenza è una percezione perché invece è presente nel senso, io quantomeno rispetto all'impegno nella tutela dei richiedenti e eh, dei rifugiati non posso dire che lo Stato non sia presente assolutamente ne condiziona Qualsiasi tipo di scelta. Uh, quindi uh, per me appunto la questione è che cos'è interesse pubblico per lo Stato. E, e un'altra un parentesi su, sull'Eritrea e sulla conoscenza appunto di... Uh, <ride> Fenomeni molto più micro, eh, purtroppo la corrottibilità è qualcosa che esiste, è ampiamente diffuso. Per cui eh, eh, chi ha attraversato il confine eritreo racconta testimonia che ha pagato anche funzionari militari per poter passare quel confine. Per cui poi eh, i sistemi eh, che si trovano, tra virgolette, per sopravvivere nel momento in cui appunto, non, non esiste una definizione eh, efficace, nel, nel senso che produce effetti eh, di cosa sia interesse, interesse pubblico, poi insomma, ha ampie risposte, trova ampie possibilità di risposta. Facciamo un altro giro rapidissimo di domande, quindi chi volesse intervenire si avvicini qua cortesemente. Sì. Scusa. Sì, grazie, grazie degli interventi. Rispetto a quello che dici tu, mi viene in mente che effettivamente mh, non c'è un'assenza di Stato, c'è un'assenza di politiche, che poi è quello che diceva anche lei prima, servono politiche per governare qualsiasi fenomeno. E, boh, la riflessione che facevo era probabilmente servono politiche che la smettano di ossessionarsi. Sul tema migratorio, non so come dire, cioè, forse oggi le migliori politiche di accoglienza sono quelle che non continuano a, come dire, a scontrare tra. Eh, non sono solo quelle per i migranti, che ovviamente hanno delle esigenze, però sono delle politiche di accoglienza che sono quelle che si potrebbe dire creano le condizioni perché un territorio sia accogliente, no? quello che tu dicevi prima. E questo io lavoro per esempio per un'organizzazione non governativa, mi rendo conto che eh, se usciamo dall'Italia e guardiamo il fenomeno migratorio dalla prospettiva africana, le coordinate sono completamente diverse, al di là diciamo, della componente più ridotta, ma ovviamente rilevante e importante, dei flussi di profughi. Le migrazioni dalla prospettiva, ad esempio, africana, hanno una serie di dinamiche che sono storicamente determinate Cioè la migrazione per esempio nell'Africa occidentale era un fenomeno anche di eh, come dire, passaggio allo status per esempio di, di persona adulta Cioè il fenomeno migratorio è visto come un'esperienza che caratterizza e rende l'individuo comunque utile e forte per la sua società per esempio recentemente sono stato in Senegal e in Gambia uno dei più grossi problemi con i rimpatri che ci sono adesso soprattutto dalla Libia è la stigma sociale che la migrazione di ritorno determina in quei paesi, cioè io ho fallito e ho fallito non soltanto personalmente, ma probabilmente ho anche fatto investire alla mia comunità una quantità di risorse che hanno reso questo fallimento un problema di reintegrazione in quel paese. Okay. Per cui anche lì si osserva che le politiche che non vengono fatte qua, ma che vengono fatte là, e che sono poi politiche all'interno di quello che diceva lei, di un quadro di esternalizzazione della della gestione del fenomeno sono politiche completamente inadeguate perché hanno uno sguardo di brevissimo termine cioè provo a, a reintegrare all'interno di un tessuto che è in qualche modo completamente come dire, avulso dal, dalla, dalle dinamiche più ampie quindi di nuovo anche lì si parla di politiche migratorie e le politiche migratorie diventano politiche, cioè cinque anni fa la Nigeria non aveva una politica migratoria o non c'era un ministero che si occupava di migrazioni se non legata alla questione per esempio delle rimesse, le rimesse, sono, le rimesse per esempio per i paesi africani sono più alte della dei soldi che l'Unione Europea gli dà per gestire il fenomeno quindi ovviamente il paese africano hanno in interesse ad avere i migranti perché sono rimesse, per il Gambia superano l'aiuto pubblico allo sviluppo il Gambia è piccolissimo per farvi un esempio quindi anche qui di nuovo assenza totale di politiche cioè oggi non ci sono le politiche, questo è un problema fondamentale non ci sono le politiche perché probabilmente manca da un lato un'analisi seria del fenomeno, ehm, anche teorica le migrazioni sono viste in tanti modi espulsioni dal sud per il capitalismo rapace o nella visione neoclassica il lavoro che si muove dove c'è più domanda cioè entrambe le visioni probabilmente non aiutano a comprendere che il fenomeno è fatto anche di fattori individuali psicologici, culturali, che niente hanno a che vedere con il lavoro, niente hanno a che vedere con le espulsioni legate all'engrapping ad esempio, di nuovo anche qui nel fare le politiche se non c'è dietro una riflessione seria e approfondita del fenomeno, quindi Oggi effettivamente due elementi che avete detto voi, su cui volevo magari un, un approfondimento. No? L'elemento diciamo, più culturale di inquadramento del fenomeno e l'elemento delle politiche. Cioè, oggi, oggi non vedo nessuna anche forza politica che in grado di dire queste sono politiche serie. E quindi si creano anche queste strane alleanze tra eh, sorosiani e, e, e centri sociali, non lo so, che sono veramente delle alleanze stranissime no? dal punto di vista proprio, anche proprio di visione politica. Ecco, là volevo un punto vosso su questi due elementi che mi sembravano in qualche modo anche un modo di proiettare anche la, la riflessione un pochino più avanti. Eh, ci sono altre domande? Rapidamente. No, le faccio allora i gli... Scello? No. Ok, allora ne faccio io una rapidissima, eh, su questo. Allora, ehm, poi mi hanno accennato sul, parlando sia di Ungheria che di Germania, eh, cioè, se ogni tanto c'è diciamo, il tema migratorio che eh, irrompe anche all'interno dell'Unione Europea, diciamo, all'interno del, del conf, della conflittualità tra i vari paesi. Eh, si può notare che, cioè, che spesso, magari, ci sono conflitti anche se sono molto più economici, così, che però non, non irrompono molto nel, poi nel dibattito, mentre invece eh, il discorso, ad esempio, sulla questione delle, delle navi no? cioè, ha causato anche grossi conflitti di facciata con la divisione anche della popolazione e del, sul, sul discorso migratorio, con la Francia che poi in realtà faceva lo stesso, la Spagna che ha citato la nave, però poi di nuovo comunque è una politica molto restrittiva. Eh, mi chiedevo così in previsione, adesso c'è l'Unione in cui magari sarà un, potrebbe essere un tema nei singoli paesi di, di dibattito, però cosa potrebbe succedere da qui a un anno due anni? momento in cui comunque l'Unione Europea si sta un po' disgregando, sta comunque assumendo anche attraverso l'accordo franco-tedesco cioè una nuova, connotazione molto diversa, diciamo, molto meno Unione Europea e molto più disgregante in sé. Quindi cioè, capisco che è una domanda che richiederebbe un approfondimento di due ore almeno. Eh, però, insomma, se magari una breve riflessione su questo. Allora, ehm... Io credo che la polarizzazione delle posizioni sia espressione di un certo modo di informarsi. E, e la difficoltà, che io cioè, nel senso non credo che sia una, una difficoltà esclusivamente personale, però la difficoltà di molti operatori sociali che intervengono. Sia qui eh, che eh, diciamo, in progetti di cooperazione all'estero, nei, nei paesi di provenienza degli immigrati, perlomeno quelli che passano oggi attraverso l'unico canale possibile, perché poi nel senso, questo è un fatto, non, le politiche nazionali e europee hanno prodotto questo, questo effetto, cioè il fatto che l'unico modo eh, per rimanere stabilmente eh, in un paese eh, europeo, oggi, è chiedere asilo. Allora, io credo che solo questo elemento dovrebbe spingere i governi a intervenire differentemente. E, però che cosa succede? Che questo elemento non, non diventa un elemento di riflessione comune, eh, per cui eh, io sono più spesso eh, chiamata a difendere eh, la protezione umanitaria come istituto piuttosto che mettere in discussione il fatto che eh, la protezione internazionale debba essere l'unico mezzo per arrivare in Europa eh, io credo appunto che questo sia determinato dal, eh, dalla scarsità di informazioni mh, di qualità che informano il dibattito pubblico. Eh, per cui sicuramente un primo lavoro è un lavoro di informazione e formazione diffusa. Come si può fare? Non, cioè, eh, non lo so, nel senso che probabilmente... Eh, dico che non lo so perché eh, per raggiungere un livello così capillare di diffusione come, come lo raggiunge la televisione farlo in termini di associazioni io credo che insomma, sia quasi impossibile eh, probabilmente ci deve essere un investimento del pubblico in termini di eh, informazione pubblica e non insomma delegata esclusivamente agli spazi che fanno formazione sicuramente l'università ma io sono abbastanza certa che l'università faccia informazione nel senso che ad esempio uno dei dibattiti che io ricordo con, con più soddisfazione che è stato un confronto anche con l'istituzione comunale è stata all'interno della bicocca in cui il confronto è stato multidisciplinare i demografi hanno raccontato che appunto i fenomeni migratori non sono fenomeni emergenziali né tantomeno quelli che hanno investito in modo massivo negli ultimi anni l'Europa quindi probabilmente l'informazione dovrebbe essere fatta a molti più livelli uh, per non riprodurre, perché mi rendo conto che anch'io ho questo, cioè se la, se la domanda che mi viene posta è cioè, come, uh, come si fa a ripristinare la protezione umanitaria perché la protezione umanitaria è così importante, rispondo su quella domanda. E, um, il uh, gli strumenti nazionali e eh, comunitari di non solo orientamento dell'investimento privato, eh, ma anche di obbligo. No? Nel senso, il, eh, la tassazione, ad esempio, è uno del... Cioè, il, una delle questioni che è riemersa ultimamente è stata proprio la tassazione dei grandi motori di ricerca, delle grandi, cioè delle grandi imprese multinazionali no? che eh, hanno l'agibilità per poter decidere cose che influiscono poi eh, sulle eh, scelte politiche e quindi la vita delle persone. Io sono stata in Eritrea, ho lavorato come counterpart staff, cioè staff di sostegno all'amministrazione di Asmara tanti anni fa. E, um, il bando era un bando di un'organizzazione internazionale eh, che non vincolava l'agenzia francese che aveva vinto il bando, il bando era per uno studio per il master plan di Asmara, eh, che non vincolava a eh, lasciare eh, un determinato know-how al, eh, al personale. Io come counterpart staff eh, guadagnavo eh, da parte del comune di Asmara 70 euro al mese, da parte dell'agenzia di consulenza francese 400 euro come insomma una stagista ehm, il responsabile a cui facevo riferimento ehm, dell'area urbanistica diciamo pianificazione urbana ne guadagnava 10.000 io credo che questo tipo di squilibri possa essere governato ehm, Esi cioè, esiste il problema della volontà politica e soprattutto della capacità di eh, comprendere sul lungo termine che cosa significa il fatto di non intervenire. Che per me significa produzione di povertà nei casi ovviamente dei, insomma, di gran parte dei paesi africani che godono dei progetti di cooperazione di questa natura. Non so se ho risposto a tutto. Ma sulla questione delle politiche, eh, io credo che l'Unione Europea, l'Europa in generale, non abbia una politica non solo su questo tema, ma non abbia una politica su quasi tutti i temi fondamentali, eh, dalla difesa, cioè quella è la politica wow. dell'Unione Europea per esempio nei confronti del Medio Oriente o nei confronti della Russia cioè a me sembra una, eh, politiche molto eterodirette molto di risulta cioè ehm, poi po possiamo interrogarci sulle ragioni io penso che sia stato un disastro l'allargamento del 2004 ma altri avranno altre opinioni non a caso abbiamo visto parlando delle missioni militari africane, ci sono missioni francese, missione inglese, missione tedesca, non c'è una missione europea per dire. Eh, quindi eh, da, ahimè, ahimè eh, l'Europa dal punto di vista politico è un, è un gigante economico e un anno politico e non a caso infatti i paesi un po' più determinati come Francia e Germania eh, si attrezzano per fare gli affari propri. Il patto di acquisgrana, recentemente sottoscritto come riedizione del Trattato di Parigi del 1963, è la fine dell'Europa. Cioè, la cosa straordinaria è che è stato eh, raccontato come una cosa di eh, europeismo. No, lì ci sono due paesi che si sono messi d'accordo tra loro per, per fare gli affari propri. L'abbiamo visto perfettamente adesso con la visita di Xi Jinping, no? Cioè, no, ci hanno spiegato che l'Europa non si può fare, e poi hanno fatto un sacco, scusate, un sacco di affari con questo qua, dopo aver detto che l'Europa non deve fare affari se non ha chiarito i diritti umani, l'apertura del mercato, eccetera, eccetera. E che vuol dire? Che l'Europa serve come, diciamo, scudo per i loro interessi nazionali. Quindi, mh, la mancanza di, di de determinazione politica dell'Europa è così conclamata ormai, se no non staremo mica qui a parlare. Siamo qua in tutta Europa che abbiamo paura di Steve Bannon, figuratevi un po' quanto può essere, può essere solida l'Europa. Io credo che questo sia ancora più negativo... Perché il, eh, i due sostituti di questa volontà politica che non c'è, sono da un lato, abbiamo, abbiamo detto, no, le, le destre rampanti e l'illusione che ci si chiude qua dentro e tutto andrà bene e il mondo fuori sparirà, eh, quello che non ci piace sparirà. Che è, una cosa, è quello che fanno i bambini, no? eh, chiudono gli occhi così non hanno paura del buio. E l'altra illusione, però, è l'illusione cosiddetta, diciamo, tanto per intenderci, umanitaristica. È l'illusione che, appunto, con la buona volontà si fa tutto, che, che è un'altra illusione. E, e di cui poi ci, ci, si, vedono i, si vedono poi le, le conseguenze giorno per giorno. Adesso le navi delle ONG sono state... Eh, di fatto eliminata dal Mediterraneo, ma scusate la brutalità, non esiste in nessun sogno che il capitano di una nave prende dei eh, migranti che sono stati portati a lui da dei trafficanti di esseri umani, perché questo è, sono stati portati fino lì da trafficanti di esseri umani pagati per svolgere un'attività illegale che probabilmente contribuisce a finanziare altre attività illegali come il terrorismo e il capitano di questa nave decide dove questi devono andare e se ha voglia di portarli in Italia si presenta a un porto italiano e pretende non esiste se lo fai in Australia ti prendono te, la tua nave, i tuoi migranti e ti sbattono mille chilometri lontano. Se lo fai alle coste degli Stati Uniti, forse ti affondano. Quindi anche questo atteggiamento è un atteggiamento che non può essere. E infatti abbiamo visto l'ultimo caso, no? Beh, avete presente tutte le polemiche sulla 18, Questi evidentemente un po' più inesperti, questi del mercantile dirottato, al posto di venire da noi, sono andati a Malta, Malta hanno fatto presto, gli hanno mandato la polizia a bordo, li hanno arrestati e non se ne parla più. E non c'è nessuno che dice sequestri di persona, cose, eh, la democrazia a rischio, Malta ha fatto in fretta. E non c'è stata una polemica che fosse una. Cioè, ci dibattiamo tra due opposti estremismi, di fatto, due sogni, Due sogni. E con i sogni, coi sogni si, fa poca, si, si fa poca strada. Io, ripeto, quello che vedo come grandissima difficoltà è questa Europa che non sa che cos'è, non sa chi è. E quindi non può fare una politica, perché se tu non sai chi sei, non, come fai a poi a parlare agli altri e dire io sono questo e secondo me si fa così? Non puoi. Non puoi. questa è la... È la è la grandissima difficoltà, io non so onestamente quanto questo stato di cose possa, possa proseguire perché la disgregazione del, dell'Unione Europea è sotto gli occhi di tutti gli inglesi se ne vanno e vabbè non sono mai stati veramente dentro e quindi non, non c'è problema Germania e Francia fanno per conto loro i paesi di Visegrad fanno per conto loro a me pare che l'Unione Europea sia tenuta insieme da, dal quantitative easing oggi, e non, ve, non vedo quali siano gli altri fondamentali legami, e l'Erasmus forse perché sennò i nostri ragazzi si incazzano che non possono più, ma eh, non, non vedo grandi altri, eh, grandi altri eh, legami, men che meno una, una, una politica comune. E questo è, è ovviamente fuoriero di tanti mali, non so, non so veramente che cosa, eh, che cosa sperare da questo, da questo punto di vista, sono veramente molto, eh, molto, molto pessimista, soprattutto perché poi eh, siamo in un mondo che cambia, no? siamo in un mondo dove la Cina... È, la potenza, è diventata la potenza che è in un mondo dove gli Stati Uniti sono ancora il nostro alleato fondamentale ma non sono più il nostro primo amico perché l'amministrazione attuale all'Europa ha riservato dei, dei sonori schiaffoni e, e questa, questa indeterminatezza veramente ci, ci lascia in balia di, di, tutti, di tutti i venti forti. Bene, eh, ringrazio i nostri due relatori di questa mattina, faccio ancora tanti auguri a Fulvio Scaglione per il suo compleanno e vi do appuntamento alle due e mezza puntuali perché iniziamo che oggi pomeriggio sarà abbastanza intenso. A dopo.